Benvenuti ad un nuovo appuntamento con informazione fiscale per un nuovo approfondimento. Quest'oggi con noi Anna Maria D'Andrea, buon pomeriggio. Ciao Tommaso. Il tema di oggi è il decreto aiuti bis che è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. All'interno di questo provvedimento che inizialmente era previsto per la fine dello scorso mese e che poi nei fatti è arrivato con un po' di ritardo, ci sono molte eh, misure e proveremo eh, a vederne le principali. Quali sono in particolare quelle che eh, in un certo senso sono rimaste le stesse, quelle di cui si parla da più tempo e che sono state poi confermate dalla conferenza stampa del Consiglio al termine del Consiglio dei Ministri? Allora Tommaso, innanzitutto c'è una conferma del bonus bollette, ovvero nuove risorse che serviranno per finanziare gli sconti più alti su luce e gas anche per diciamo, gli ultimi periodi dell'anno. Sempre in materia di bollette una conferma arriva per le imprese con il rifinanziamento dei crediti d'imposta e così come per quello che riguarda alcune delle misure già in vigore vengono stanziate nuove risorse, pensiamo ad esempio al chiacchierato eh, bonus psicologo o al bonus trasporti. Poi come dicevi tu ci sono una serie di interventi diciamo aggiuntivi eh, che si collegano alle misure già previste dal primo decreto aiuti come l'aumento dell'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti o le misure per i pensionati in questo caso diciamo che ci sono anche alcune misure che hanno in parte potremmo dire superato eh, le aspettative e quali sono quelle che poi eh, hanno diciamo avuto delle piccole novità rispetto a quanto eh, ci si aspettava allora sicuramente il taglio del cuneo fiscale, chiamiamolo così, ovvero il potenziamento dell'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, che è poi l'esonero che è stato introdotto dalla scorsa legge di bilancio e inizialmente si parlava di un aumento della riduzione dei contributi per i dipendenti dell'1%, Uh, nel corso della discussione in Consiglio dei Ministri si è poi passati all'1,2 per un totale di esonero pari al 2 e ricordiamo che uh, non cambiano i requisiti per averne diritto e uh, l'agevolazione è riconosciuta in busta paga ai dipendenti con redditi fino a 35 euro annui e consiste appunto in uno sgravio contributivo. Poi un piccolo ritocco c'è stato anche per quello che riguarda uh, l'anticipo della rivalutazione delle pensioni anche in questo caso prima si parlava di un 2% ora uh, il decreto aiuti bis approvato uh, prevede un 2,2% ma attenzione che in questo caso oltre al valore cambiano anche i beneficiari perché se dalla prima bozza non erano previsti diciamo, limiti di reddito Uh, dal testo definitivo invece si evince che anche in questo caso uh, viene stabilito il limite dei 2.600 euro di pensione mensile ossia diciamo, per arrotondare diciamo, i 35.000 euro di reddito annui per i pensionati e in questo caso l'anticipo della rivalutazione sul trattamento pensionistico partirà uh, a partire da ottobre fino al mese di dicembre e per poi vabbè, proseguire diciamo secondo le regole ad, uh, a regime dal prossimo anno. Uh, tra le misure inoltre che sono state confermate o meglio estese uh, c'è il bonus 200 euro che è stato uh, per l'appunto riconosciuto anche ad alcuni lavoratori che precedentemente non ne avevano diritto come ad esempio coloro uh, che sono stati in maternità e quindi non... Uh, rispettavano il requisito dell'effettiva attività lavorativa nel periodo di, di riferimento così come sono stati aumentati i fondi anche per le partite IVA ma in questo caso ricordiamo che si attende ancora il decreto attuativo per stabilire beneficiari e importo del contributo riconosciuto. Un'ultima misura che in un certo senso è stata innalzata anche se poi in realtà eh, bisognerebbe verificare quant'è realmente l'importo è quella dei fringe benefit che eh, fino al giorno precedente all'approvazione erano dati come in raddoppio invece eh, stando alle dichiarazioni del ministro Franco in conferenza stampa arriverebbero a 600 euro. Ovviamente per tutte queste misure, quelle che abbiamo appunto eh, accennato, quelle che abbiamo raccontato, eh, bisognerà attendere il testo in gazzetta ufficiale per poter poi verificare che effettivamente ci siano eh, le eh, conferme. Ovviamente vi invitiamo a leggere l'articolo relativo a queste novità sul sito di informazionefiscale.it e lo trovate anche in descrizione a questo video di YouTube, sarà aggiornato costantemente con le novità, qualora appunto ci siano le conferme del test in Gazzetta Ufficiale. Continueremo ad aggiornarvi, intanto vi ringraziamo per continuare a seguirci sul canale YouTube e anche sul sito con gli articoli di informazione fiscale. Grazie Anna per questo approfondimento, grazie a tutti coloro che continuano a seguirci e al prossimo appuntamento. Arrivederci.